Alla Congressi di Rimini alla dodicesima edizione del Search Marketing Connect insieme a Paolo Dell'Ovitario di Baitica. Paolo hai appena finito il tuo intervento in sala plenaria, in sala SEO. E innanzitutto, visto che sei comunque navigato tanti anni che partecipi a questo evento, volevo chiederti come sei venuto a conoscenza dell'evento e come anche l'hai visto cambiare nel, nel corso degli anni. Io ho iniziato, eh, ero un iscritto al forum, al, al vecchio forum con il nickname Shivan King come webmaster di un sito. Forse è un percorso molto simile a quello di tanti altri relatori e partecipanti di questo di quest evento, sì. e niente. Fu eh, proposi la primissima volta a Giorgio tramite un messaggio, tramite un privato all'interno del forum, un intervento di Black Hatzeo molto simile. È un po' precursore di quello che poi ho fatto oggi e niente poi sono rimasto impelagato all'interno di, di questa situazionaccia per i successivi anni e niente è cambiato tantissimo dai primi i primi eventi le prime edizioni del Search Marketing Connect erano sicuramente molto molto uh, più ridotte a livello sia a livello dei partecipanti eh, sia probabilmente l'approccio la, era molto meno strutturato rispetto a quello attuale adesso se, è, è diventato un evento insomma, di assoluto rilievo che, eh, in cui tra l'altro io inizio e continuo a portare tutta la mia azienda da, eh, da, da tempo. Eh, C'è il, il fatto di aver coniugato tutto lo, lo spettro del search marketing con tutta la parte di web analytics è fondamentale e tutta diciamo, l'attenzione la, all'attività di web analytics Probabilmente a livelli che non so se altri eventi in Europa hanno a questo punto. Quindi a proposito di questo eh... Perché consiglieresti il Search Marketing Connect ai professionisti dei motori di ricerca? Perché probabilmente è l'evento in assoluto che più dà una poss la possibilità di approfondire argomenti che magari non si riescono a toccare durante l'anno senza andare troppo ai workshop, non è, non è ovviamente un corso e non bisogna aspettarsi un corso da un evento di questo tipo, però intanto è in un'occasione di networking con colleghi che è fondamentale secondo me, cioè in un settore come il nostro che è abbastanza ristretto, non fare networking e eh, farsi la guerra è stupido um, e poi c'è un discorso appunto di aggiornamento professionale perché eh, banalmente se si lavora tutto l'anno è difficile riuscire a tenere eh, una visione a volo d'aquila su tutto il settore, è difficile riuscire a spaziare dalle web analytics al PPC, è difficile avere una visione un po' più a 360 gradi, e spesso nel lavoro ci si perde magari sul tecnicismo e sulla singola implementazione. Invece In questo modo si riesce appunto a spaziare un pochetto, si riesce a restare aggiornati e si riesce a tornare a casa una due volte all'anno in base un po agli eventi che si fanno con una serie di spunti applicativi che poi possono cambiare il nostro modo di lavorare tutti i giorni. Perfetto, e una domanda generale insomma, come hai visto in questi anni cambiare proprio il mondo del search marketing, il settore del search marketing? Quali trend hai visto nascere, crescere e poi secondo te, eh, in futuro, quali sono i trend che andranno maggiormente? Come vedi anche ecco il futuro del search marketing? Eh, secondo me, eh, tanto negli ultimi anni ho visto un boom di consapevolezza da parte delle aziende in generale, da parte anche delle istituzioni e del, eh, del giornalismo, dei media in generale sul tema della SEO, soprattutto dal punto di vista dei media. Eh, C'è sicuramente un incremento di attenzione fortissimo non necessariamente questo è andato insieme a un incremento di competenza e consapevolezza reale sul tema eh, e quindi anche venire a eventi del genere risulta secondo me molto molto importante. A livello tecnico vedo che eh, chi diciamo, sta ottenendo un vantaggio competitivo è chi coniuga la conoscenza di search marketing eh, con appunto di SEO un po' più uno specifico, con tutte le attività di search un po' più in generale e con delle competenze di marketing un po' più strutturate e che rispetto a dieci anni fa non sono più competenze da smanettone o da posizionatore sui motori di ricerca ma sono vere eh, competenze di sviluppo di business di analisi del dato, poi ognuno ci arriva è rimasto il fatto di poterci arrivare da tantissime estrazioni diverse eh, è rimasto il fatto che non esiste un approccio unico ma sicuramente un settore che in base anche per il fatto che cresciuto e che c'è una consapevolezza maggiore è diventato decisamente più strutturato. Mm, a livello di trend sicuramente c'è Moltissima attenzione secondo me nel futuro a tutta la parte di omnichannel e di attenzione anche all'interazione tra online e offline, che è un po' il trend che si vede anche sul, sulle web analytics, su qualsiasi altro settore online, anche sui social. E riuscire a capire come utilizzare il search marketing per coniugarlo con gli altri media e con diciamo, il customer journey anche offline dell'utente, quindi ad esempio l'utilizzo uh, del tab del cellulare, del mobile come second screen. Eh, per la televisione o l'utilizzo del, del mobile come mezzo di scelta nel momento in cui siamo in negozio e fazioniamo un acquisto ma c'è eh, un, una sempre maggiore attenzione a eh, integrare e il futuro secondo me sta sia nelle web analytics che nella search che in tutto il digital in generale nella progressiva integrazione ok quindi un settore possiamo dire in continuo fermento da tutti i punti di vista sì, decisamente. ok io ti, ti ringrazio sì. e insomma e grazie siamo... per questo overfitting <ride> hashtag Morfiti Ok grazie a tutti e buon continuo seguimento Ok grazie. ciao ciao ciao